Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer di Santa Oggi vi spiego come aprire questa mega porta incantata Quindi non ci resta che chiamare il nostro cavalluccio piccolino, la capretta E andare in questo punto Vabbè non mi resta che selezionare premendo A Ecco qua che metto il segnale E non ci resta che farci un bel viaggetto ma non preoccupatevi il video non sarà noiosissimo perché ho velocizzato questa parte Se no eh, ci mettevo eh, ore Proseguendo da questa parte guardate un po' come ho velocizzato per non mi ricordo quanto Andare sempre dritti dritti dritti Eccolo, ah, eccolo là eccolo là come potete vedere, eccolo là, il nostro rettile gigante di color blu. Quindi fate piano e non svegliatelo. Eh, fate come me. E poi non funziona, eh già, non funziona questo trucchetto. Però è un po' rimbecillito, perché guardate un po' cosa fa. Gioco con lui adesso, guardate. Cioè, guardate, non si gira neanche... Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra Vabbè non mi resta che andare in quel punto di salvataggio e scappare Questo trago è un po' ritardato eh, Qui mi sono incastrato, saltiamo mi, sa mi sa che mi ha visto visto che ha un occhio sul lato destro Si mi ha visto Bel trago, veramente fatto molto bene questo trago Vabbè, torniamo a noi e apriamo questa porta Questa porta ci porterà dall'altra parte Quindi io non faccio spoiler, quindi l'apro la direttamente Non so come si apre, aspetta. Perché questi che lasciano messaggi mi fanno confondere Eccolo, qua esamina il sigillo E siamo arrivati Cioè, mh... era facile sta cosa Eccoci qua Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua Come potete vedere Però a destra c'è un'altra porta Quindi dovete sempre usare questa chiave Mi raccomando non perdetela perché vi servirà Quindi grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao